Peccato. Siamo i rossi. Vediamo. Ho già 3 di oro. Io ho uno 4. Posso già comprare una protezione per il letto. Stavolta me la gioco più camper. Tanto alla fine diciamo io. Così. Eh, però tanto ci sono i cheater. Quindi eh, cosa ci cambia? Eh no, vabbè. all'attacco. l'attacco. Eh. va l'attacco, esatto. Ha già comprato una mela d'oro. Eh mamma mia! Oh, che velocità, 4. Sono cinque. lento. 6 7 oro, io poi vado oro, Ti do 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 tutto il ferro che trovo l'unica cosa che mi compro sono gli utensili, 9 9 Va bene. Va bene. Io intanto letto. comincio a metterci roba sopra il letto. Allora, 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Magari la maggior parte di voi non le usa Però non è comunque Non è corretto e non è nemmeno Per nulla divertente perché avete No visto. alla fine Poi anche per loro immagino Non sia così divertente magari sia All'inizio quando giochi con le hack Dici oddio che bello vinco sempre Ma poi alla fine um... Alla fine non, non ti guardi il gioco no, cioè, Diventa noioso no. Ah il blu, è lo stesso di prima. È il blu è lo stesso di prima Ed è quello con le hack Palesia. Perfetto per Penso, Sì sì ma sì, stai tranquillo che quello lì C'è delle hack Dopo lo riportiamo eh, Tanto conosco un admin E quindi lo posso far bannare okay. eh, Invece volevo dire um, Vieni a prenderti del, del, Dell'oro Adesso ha 14 HP lui Non dovrebbe riuscire a uccidermi Perché lo sto colpendo porca paletta Mi colpisce da dietro Fa, fa troppo più danno mi colpisce Amico. da dietro, io, io lo colpisco ma lui non prende danno. Madonna santo. Siamo quasi tutti al centro dagli smeraldi. Sì, lo so, io voglio voglio, Madonna, io quel blu lo voglio far saltare in aria. Ho uno smeraldo giusto per portarvelo. Ma Adesso andiamo a pushare due, due, anche uno sopra. Adesso andiamo a pushare i blu. Eh. Ah, uno sopra. Madonna. Di blu, ma sono proprio quelli più, più piccili, eh, devi cercare. Sì, lo so, ma infatti perché, proprio perché sono gli hacker sono i primi da eliminare. Sì, quello è vero. Um, vado a portare in base due smeraldi, così magari fate qualcosa. Io non compro nulla. Dei, ci compriamo l'ossidiana stavolta, stavolta, stavolta ci compriamo l'ossidiana. Ok, uh, vediamo. Io vi, ecco Ale, eh, già che sei qua, ti do. Gimmi. No. No, aspetta, ah, sì. Grazie, uh, adesso vado subito all'attacco. Arriva un blu. Sì, ah, ah la... quell quello che si sì, quello che ti spinge da, non so dove. Sì, si, sì, si sì, è in base, sì. vero? Sì, si sì, è in base, godo, bravo Alessio. Che ci ho già spaccato il letto. No, no, no perché ucciso, il nostro guarda. compagno l'ha ucciso. Hanno rotto il letto ai blu. Godo come un riccio. Oh mamma mia. Adesso quegli nemmeno. stupidi hacker oh. moriranno. Però Adesso... non è detto perché se riesce... se ha delle belle... No, hack, no, ma io forse... sono un mongolo, eh, io sono un mongolo e quindi cado nel vuoto. Oh, che no. letto dei, dei verdi se n'è andato, grande! Eh sì, anche se non abbia fatto nulla. Eh, esatto. Anche... <ride> ah, infatti, sai che l'hanno fatto a noi. Niente. Eh, altri smeraldi per uh... Alec... Ah, pure, no. prenditeli no, pure tu, Matte. Mm. Ma ce li hai ancora quegli smeraldi che sì. mi ha dato? Ok, dov'è? eccolo l'Alex 7 HP Ucciso Ucciso un blu Prendo lo Buttato nel vuoto no. Lascio gli smeraldi nella cassa Comune Ho buttato un blu e nel vuole. vuoto Vediamo se l'ascia di... di legno gli fa più danno della spada Io spero di sì Io spero Ecco l'hacker, ecco l'hacker Non riesco a colpirlo Cioè, forse sì 13, 11, 11, Arrivo. dai, vai, vai, vai, vai, sì Bravissima, Bravo gabri. Ale No, era Gabri. gabri C'è anche l'altro Sì, mi ha one-shotato È mai è creeper 0306 Sono tutti hacker, i blu, i blu sono sempre no Sono stato un po' stupido, ma va bene. È la quarta per volta, volta che cado nel vuoto Così <ride> Uguale Ale <ride> Uguale. Ma sta mappa è abbastanza, cioè, è piena, piena di, di buchi Andiamo insieme. <ride> è infattibile Andiamo a pushare l'ultimo sì, blu. se avessimo tutti i knockback sarebbe già la fine per loro. Invece. E invece. Eccolo, ciao tizio che mi... Con... No, questo qua non... Eh sì, ciao, mi ha spinto da... Ciao, grazie. Guarda, guarda, guarda che kill che, che, che, che out... Da che distanza colpisce. Che, che, be che bello, che bello quando sono degli hacker così. Che bello giocare qua, sì. Mm, bellissimo. Quasi, quasi preferisco senti Blocks mia... MC. Dopo senti andiamo la, su Blocks MC. nella mia voce. Cioè, la senti proprio, No. Sai che mi sa che il blu ci sta andando in base tantissimo. No, no, no. È lì, è lì. È, è lì, tranqu cioè, tranquillo, si sta... È lì, al centro. Si sta camperando. Che nabbo, dai. Noi comunque che non abbiamo manco la roba per... Lui che rigenera, che probabilmente ci sta. Sì, nel sì, vuoto. Sì, sì, sì. Mi ha fatto un cuore e mezzo con una spadata. Dove è andato? Dove è andato? Eh? È andando a boh, non lo, non lo vedo, sta andando in base sua. Ah, sì, ho visto. Lo Vorrei, lo eh, vorrei tantissimo un arco. Continuiamo a pusharlo finché non muore. È tanto, È eh, io però no, io non posso colpirlo. Guarda io non come posso spinge colpire. Get... Eh, io l'ho vista anch'io. Noi non possiamo la gente. colpirlo. Noi non possiamo colpirlo. Eh, lo io ho... lo sto picchiando. Aspetta, va, va, muori. Grandissimo, Matte, bravissimo. GG per la partita Ami Rossi. Eccoci qua. Ah, siamo con l'hacker, raga. Siamo terza con l'hacker Siamo con Creeper. Ah, siamo con Creeper 0306. Quello, sì. quello, quello che, che volevo, volevo riportare, riportare. Esatto <ride> Quello che c'è stato per tutta la partita. Vabbè, adesso abbiamo vinto dai. <ride> Ora mi sa che se ne va. Abbiamo vinto. Vediamo, eh, esatto, lascia il gioco. però, per però fortuna bello. lui ha le hack, quindi abbiamo un po' di sicurezza in più. Come ce cioè, la giochiamo questa partita? Andiamo subito in attacco? Sì, Ma sì. Mi direi di sì. Mm. Uh, prendo un po' di blu. appena un po' più di ferro. Stiamo andando al eh. centro, gli ho dato una mela d'oro. Vai, io, eh, io e siamo, siamo. stiamo sì, dominando siamo, okay. il centro. Andiamo dai blu? Uh, ok. Vai, Gabri. Attento che ce n'è uno dietro di te, eh. C'è il blu? Eh, si sì, l'ho visto il blu. Aspetta, arrivo anch'io. Così siamo più di uno. Sto facendo la scaletta. Arrivo anch'io. Vai che forse gli rompiamo il letto, mi sa. Stiamo ok, tutti bravo. Loro, Ciao. Ah, vedo una TNT. Guarda, guarda, guarda. No, ucciso lo, ucciso lo Steve, ucciso lo Steve. Due mele d'oro che devo rigenerare. Ne abbiamo arati, abbiamo arato i blu. Vabbè, poveri. Eh, ci... ci servirebbe la protezione più... Magari... Più del letto o no? Magari. <ride> non c'è proprio nulla sul letto, praticamente. C'è un po' di legno, mamma mia il legno. Mi, servire... Mi prendo ancora un'altra mela d'oro e dei blocchi. Ok. Aspetta, faccio la... la solita forma di legno, di un ciao di legno. Di piramide. Ehm... Ah, si sì, un po' piramide. cos'è sto ponte? Dove sono i green? Cosa stanno facendo? Ah, boh... Mm. Ragazzi, Mi state pushando in questo momento? Il green perché è l'altro team che è rimasto. Ottimo. Ma da chi sono morti? Gli abbiamo distrutto <ride> il letto. Uno, ok, Gli ah. abbiamo distrutto il letto. Anche i gialli. Si, sì. cioè, è vero. Allora è finita. No è? Gigi, non è finito, eh? ah, eccolo. Arrivo. No, voglio anch'io. Aspetta, No, No, ci hanno distrutto no, il letto. No, no, no, no, no. No, Matt è, è morto. morto. È, so. è arrivato quello verde nella vostra base. Cioè la nostra. Adesso ho più la però. nostra da, lo Dovremmo uccidere io lo dico, è, è, è, lì da, è lì nella base È lì in base e io Mi mangio sta la mangiando mela una mela d'oro Se l'ha mangiato anche lui Speriamo che non a, sia ha tipo l'ascia di diamante Ma cos'è? Siamo in tre a pusharne sì, uno so. dai Vai oh! sì! sì Sì Top killer sì, anche sì. sì Top killer Ottimo. Grande comunque matte E invece a dire Eh no abbiamo fatto nulla Il problema è che Ma. Scusa <ride> ma hai mai visto <ride> E quindi ragazzi dai miei mod rispettivamente Mattefal04 e Giza Secondo. Ci salutiamo e ci vediamo in un prossimo video. 50 like per la prossima Bad Wars con loro. Ciao! Iscrivetevi al canale. E lasciate like.